Punto 3 con l'esempurazione del Punto 2 di dare indirizzo al dirigente dell'area 4 urbanistica di modificare l'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione del PRC. Punto 3 di dare indirizzo al dirigente 4 area di proporre un testo di regolamento da sottoporre all'esame della commissione urbanistica e successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale. Quindi chiedo al Presidente di mettere relazione tra diretta così come d'aria. Certo, di dare indirizzo al dirigente area urbanistica di modificare l'articolo 25 delle norme tecniche della visione del 3. Di dare indirizzo al dirigente quarta area di proporre il testo. Propongo l'esame della commissione urbanistica e successivamente all'apparazione del Consiglio Comunale. Questi sono tutti i punti che venga messo a la votazione. La delibera così come è Grazie, consigliere Bartuccio. a colazione e anche l'indirizzo, così come è in Prego, consigliere Bacco. Per quanto riguarda il punto, io chiedo se. Il altri firmatari il della delibera chi è? <coughs> l'assessore di E come va l'assessore? C'è una delibera così importante che... assente per i motivi familiari. Gli altri firmatari della delibera chi sono? So, sono lui. Sono, sono l'assessore. che no. È impossibile che solo l'assessore di firmatari di servizio di e a questo punto al segretario comunale è presente, eh, che è l'unico presente perché mancano i dirigenti se appunto la delibera di indirizzo come l'ha definita adesso il presidente rispetto all'articolo. Il punto 3 4. e 4 firmati alla, alla destra del, della cancellazione presumo dall'assessore. Non, non metto il nome in cognome, quindi ecco, chiedo il motivo al, al segretario. Perché non c'è nessuno? Al segretario, il segretario con certe funzioni perché pare che, questo, che questa delibera non interessi. Non a nessuno, anche il segretario comunale titolare è presente a questa sera. ha cassato il sottoscritto, atto, se ne va, se ne, se ne prende la voglia di contatto, quindi se quello che ha fatto la proposta, visto che l'assessore è, è, è competente. Sì, dato che, dato che non c'è, non è presente, quindi è mancato di rispetto non solo a tutto il Consiglio sì, Comunale, quindi... ma è mancato di rispetto soprattutto ai cittadini, no? perché vogliono delle spiegazioni da eh, E quindi appunto, se me ne dà lei, le spiegazioni se le dell'esalto, mi dice io non so perché ha cancellato il punto 3 e 4 bisogna che con loro assessore. Okay. ok, quindi lei conferma che questa, questa delibera... No, è un in Questa è una delibera, perché comunque una è, è una delibera che abbiamo dato al Consiglio Comunale, quindi è una delibera a tutti gli effetti, e quindi è un atto di indirizzo, quindi non servono i pareri, quindi rispetto al chiedo al del 2001, legislativo e quindi non è sufficiente questa spiegazione e quindi si assume poi le responsabilità di quello che dichiarato segretario e questo appunto sul, sul punto eh, del valore del eh, giorno poi il presidente dato che il consigliere Abbate aveva eh, rimarcato una, una mia risposta al consigliere Giordani che alla, anche alla staffa, anche anche Stata anche c'è stata anche una richiesta della staffa fatto deve rimanere sotto punto io mi sto facendo sia a non personal... ho, una no, ho terminato io sto facendo una domanda e lei gentilmente mi deve dare una risposta quindi lei ha la volontà di dirmi può intervenire non può intervenire quindi io sto chiedendo quindi chiedere che è legittimamente se mi dà la è bene se non me la dà E chiedo se dopo eh, la votazione di questo atto di diritto di questa delibera posso eh, eh, dare la mia versione dei fatti richiesta dal consigliere signora Giordani in tutta la stampa chiesto quindi da dare spiegazioni oltre no anche in aula e la richiesta il consigliere quindi chiedo questo se lei di non una giacomunica chiedo che vengono allegati agli atti del consiglio comunale punto la mia risposta che rimane in presa al... agli atti del consiglio sono cinque pagine firmate in calce dal sottoscritto quindi sarebbe dalla organizzazione dopo come si è riletto se no ne lascio andiamo avanti con i lavori grazie ok no non finisco su questo punto di risoluzione ma lo rimanere sul punto quindi io posso posso consegnarvi alla segretario liberazione 1.50 fatto che per gli atti di indirizzo non serve tre, il parere il parere tecnico dei dirigenti viene espresso nel momento in cui vi sono atti di gestione che indicano le responsabilità di contabili come è il caso probabilmente che le ha grazie dirigente grazie consigliere Mando eh, consigliere Abbate eh, eh, scusi mi chiesto un numero legale presidente eh? quindi se procediamo con l'appello Amen. The move i prima di chiedere è, è venuto prima di me che lo la guidato ma domani mattina veramente convocare i dirigenti interessati e capire la fine del eh? non non non c'è scritto non scritto scritto non c'è non c'è scritto non ho capito il è il e non ti scritto allora, hai letto io mi sono impegnato ho capito, ho capito che hai fatto qualche cosa ma non capisco come fai a stoppare il treno non so niente se c'hai la dato già quindi allora questo è per, per i prossimi pianti ci siamo rassegnati lei non è Stati, il per, per, per, per, per Quindi io, io non sono un contratto, ho preso duro le commissioni, ho cercato un a più, ho detto diciamo, mandate, facciamo quello, facciamo quello, io mi sono operato di ogni due e purtroppo sarà per il mio limite, per mio limite, mio limite, sono riuscito a fare questo tipo di discorso Se lei ne sa di pieno, se lei è tanto più intelligente, meno dica, propongono qualcosa di efficace, di efficiente e io lo seguirò, ok? Allora, mi ci hai tirato ci prendo <ride> Due mesi fa ho proposto in commissione, due mesi fa ho proposto in commissione, io non faccio parte della commissione Se veramente il tuo interesse era quello di rigettare questo. qui stai offrendo l'intelligenza dei negoziati. arrivare qui e per dire adesso il dirigente ha scritto il compitino e non è abbastanza allora se avete gli attributi, le fate. se avete le pari vogliamo conto adesso a qualunque cosa faccia il dirigente facciamolo ogni del giorno immediatamente e ci assumiamo le responsabilità personali a favore I particolari, pregiati, bastava fare un disegno e gli era davanti. Abbiamo il coraggio di dire che questo è dire alla città eh, ma ci abbiamo provato, signori, ci abbiamo provato. E dare un parere contrario che cosa sono stati fatti in sei mesi? Anche noi prendiamo l inizio. Loro ricorso no, due, no. Nove, tre, a TAR il 2 novembre a Londra. Quindi è inutile che noi girare intorno all'altro valore. Alla. Dobbiamo sapere saperlo tracciare. Dobbiamo trovare la soluzione. E la pensare, ma adesso questa non è una. e a per un e al 90 almeno il Consiglio comunale E al 91 ma ci porta la modifica del la modifica della rimangere. Ma non serve. di alcun detto la cultura del Consiglio Comunale. Vedete, noi avremo una responsabilità perché cosa ne valitate, siete tutti uguali, già lo fanno. E però io sono certo di una cosa, che la politica, la maggioranza, ci ha dormito. Ma alcuni responsabili che hanno un volante e quindi dirigenti voluto far luce lo sapevano bene lo sapevano bene e quindi questa cosa non va più bene non va più bene perché non ci possono passare Yeah. anche poi successivamente, per l'insegnamento di questo impianto ma non per la distrazione. Io ho detto prima che io sono Marino, la città si può arrivare a questo impianto probabilmente qualcuno. Basta significa me si se. Wow. Io ho detto che la conoscenza ai consiglieri comunali di questo dell'altro atto è una conoscenza molto limitata. dovuta al fatto politico, dovrà forse fatto che i responsabili dirigenti o il sindaco, chi esso sia o l'assessore, non vogliono ovviamente informare i consiglieri comunali. Questo l'avevo detto anche prima è vero che ci sono delle deficienze proprio a livello di coordinamento amministrativo dovuto alla legge, dovuto alle riforme nazionali Perché prima di arrivare a fare un'azione di questo genere o un atto di questo genere con una serie di atti è chiaro che il Consiglio Comunale che l'indirizzo di controllo deve essere messo a conoscenza, deve essere informato di quello che uno vuole fare o quello che non vuole fare noi abbiamo detto che non solo abbiamo ribadito e confermato e non confermato che siamo contrari a questo tipo di iniziative, a questo tipo di impianti, siamo contrari fermamente su tutto, perché vogliamo il territorio più pulito, che ha più console delle nostre esigenze. Ma abbiamo detto anche che questa mozione che abbiamo integrato, come ha detto pocanzi il consigliere Quatuccio, è una mozione che innanzitutto va a modificare l'articolo 25 per le sue competenze e per le sue ragioni intrinseche in che a noi non interessano è chiaro che a, precisavo anche che nella modifica di quell'articolo 25 non condividiamo le paroline chiare del dirigente che vuole fare un po' il figlio situazione è chiaro che quella mozione che abbiamo presentato in interazione votiamo modificare l'articolo 25 per poterle, che è una variante anche al regolatore delle nuove tecniche di attuazione, che verranno pubblicate dopo l'attuazione del Consiglio Comunale per 30 giorni, dopodiché avranno molte possibilità, indico bene, di fare le vostre osservazioni per 30 giorni successive, come per via la regione Lazio per essere resa esecutiva entro 60 giorni dalla del regione noi vorremmo che tutto questo fosse, come lei ha ragazzi, confermato e detto, io e de, condivido, e vorremmo che questa cosa diventasse efficace, diventasse qualcosa di serio, non una nozione fatta così da capocchiam per fare un setto per sa che cosa. E non vorremmo, non vorremmo. E forse al momento in cui questa nostra integrazione arriverà in regione, in, regione, in regione, io credo che anche l'azienda stessa l'ufficio tecnico, l'ufficio suo perché è l'ufficio suo, ha un ruolo diverso da quello dell'ufficio tecnico, è quello che prescindere il fatto che avrebbe dovuto comunque informare la politica di quello che sta facendo nella varie commissione conferenze di conferenze dei servizi e non l'abbiamo fatto, però ha l'obbligo di raccogliere tutta la documentazione metterla insieme, fare un unico vivo e dare un parere con tutti e dire ok, i pareri sono tutti conformemente, però non possiamo lasciare questa organizzazione perché l'organizzazione di questo tipo carattere commerciale, sono di competenza esclusivamente del suo... Che lui non ha preparato in maniera corretta l'informazione ai consiglieri comunali, è vero, ma è vero che noi al momento in cui abbiamo presentato questa modifica, questa mozione, proposta dai consiglieri comunali che abbiamo ricevuto, questa mozione deve essere presa come mozione seria e dire attenzione non possiamo dare un figlio tecnico, un parere un figlio in quanto esiste una mozione pubblicata una mozione a fare in Consiglio Comunale che vuole modificare in maniera seria le norme tecniche di attuazione e quindi provocare e tentare di sospendere anche questo procedimento sappiamo tutti che ormai è un procedimento difficile però forse in questa maniera se attuiamo questa mozione e la rimandiamo Così, non si deve comunare sicuramente potremmo tentare un'altra strada di dire non si può rilasciare a ah, questo è il nostro obiettivo e poi sicuramente per tutti i futuri e le organizzazioni che hanno richieste che già ci sono in essere ne lo da tutti le sono arrivate forse qualche amico che già pubblico diceva altri non sono arrivate di queste proposte e non vogliamo che la comunità scarica pubblica e aperto. No, noi vogliamo che il sia regolamentato dalla normativa diversa. e nella mozione che sta a il consigliere Quartuccio ha detto anche se vi dà una regolamentazione sottoposta all'esame della Commissione Competenti Competente non può essere sottoposto sottoposta al Consiglio Comunale. È chiaro che tutto questo dovrà venire in brevissimo tempo, cioè domani mattina. Dovrebbe dire che Presidente della Commissione, in collaborazione con l'Assessore Urbanistica, che è assente per motivi finanziari e giustificati che non conosco, dovrà liberamente lavorare insieme al progetto di questa delibera, questa mozione diventa una delettrina efficace, la sottoporre all'esame della Commissione del commissione comunale, pubblicarla e di andare alla Regionale. Noi vorremmo fare questo in maniera seria. È l'abietto ragionato senza fare le minorie della situazione. Quindi il nostro obiettivo è limitatamente a questa situazione: a questo modo di vedere le cose. E quindi eh, lui, in, in, in, sì. noi in questa maniera vorremmo, e sottolineiamo questa proposta so, so, so, so, so, nostra rivoluzione, alla prossima del Consiglio Comunale. Invito il Consiglio Comunale a prendere le cose in avanti, altrimenti quello che sto dicendo è vano. Grazie, grazie al consigliere Guante, Marcucci nella facoltà. Grazie Presidente, buonasera a, a, a tutti. Ma io senza preamboli, credo che il consigliere Albate no abbia ragione di più. Il 30 si ha riporti. Io sono d'accordo insieme agli altri consiglieri di bloccare anche questa per il 30. Facciamo qualsiasi cosa si possa fare oggi o domani mattina quando volete bloccare anche questa situazione in si 30 e va bene, accogliamo anche la proposta di Alvare, i sono qua al so. quindi tu proponi, disponi e noi siamo qui con te. Grazie. Grazie consigliere eh, Marcucci, eh, solo una precisazione, modo, eh, gli altri prodotti da fare. la popolazione di un che è chi è favorevole? consigliere di Okay. Uh -huh. Les tunes, les le le sì, grazie a tutti, per la comunicazione. Anche alla abbiamo provato il nostro emendamento giorno, ma in realtà abbiamo discusso al prossimo Consiglio di e quindi i tempi tecnici non ci sono.